salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere un nuovo drone quello che è il top di gamma per quanto riguarda il marchio Olistone. questo marchio di cui ho già portato un altro drone qua sul canale quello randone più entry level mentre oggi andremo a vedere eh, la versione diciamo top per quanto riguarda questo marchio vende direttamente su amazon quindi direttamente Olistone che c'è la possibilità di acquistare i suoi prodotti su amazon quindi abbiamo tutte le garanzie e tutti i vantaggi ovviamente eh, nell'acquistare un prodotto su amazon questo ormai ve lo ripeto sempre, eh, già lo sapete che su Amazon ovviamente è tutto più semplice, tutto più veloce e tutto funziona meglio. Eh, il drone è un drone ragazzi che vi arriva in questa valigetta, e lo vedete qua è un drone che pesa più di 249 grammi ma meno di 500 grammi perché pesa 497 grammi quindi ha dei vantaggi di utilizzo maggiori rispetto ai droni che pesano più di 500 grammi ma ha degli svantaggi rispetto ovviamente ai droni che pesano eh, meno di 250 grammi eh, quindi per essere utilizzato necessita eh, di un patentino base quello a 1 a 3 per volare ovviamente enorme nella confezione vi arriva il radiocomando eh, che vedremo tra poco da vicino e una seconda batteria e ovviamente le eliche di ricambio e il cacciavite per andare a smontarle. quindi abbiamo due batterie eh, incluse in confezione con il caricatore che è in grado di caricare entrambe le batterie quindi eh, veramente comodo e pratico diciamo tutto quello che vi arriva poi eh, sempre nella confezione troviamo questa cartelletta dove abbiamo all'interno il manuale eh, di EASA, come avevamo anche nella versione quella che vi ho detto prima, entry level, e qua abbiamo la certificazione eh, C1, cioè la nuova certificazione europea, come ho detto anche nell'altro drone. <ride> loro mi hanno detto che la certificazione è valida infatti anche il drone ha la marchiatura C1 come ho già detto nell'altro video ambasciatore non porta pena loro Olistone mi ha detto che il marchio è eh, regolare questo è quello che dicono loro quindi abbiamo questo certificato EASA che eh, non vi sto a descrivere eh, se vi interessa sapere cosa dice andate a vedere il video eh, che ho fatto dell'altro modello di Olistone dove ho spiegato bene cosa c'è in questo manuale EASA che troviamo eh, nelle confezioni Olistone poi eh, abbiamo il manuale Guardate che bel libretto, è raro vedere un libretto di questo livello eh, per un drone comunque eh, diciamo di un marchio low cost e devo dire che questo manuale ragazzi, eh, vedete è in tre lingue, di cui ovviamente abbiamo anche l'italiano ed è davvero dettagliatissimo e spiega ogni cosa in maniera spettacolare. Anche il return to home è spiegato in maniera pazzesca in ogni situazione, per ogni altezza, per ogni cosa, veramente eh, un manuale con i fiocchi, davvero raro vedere eh, questi manuali in, nei marchi Diciamo cinesi eh, low cost, poi come vi ho detto, nella confezione abbiamo la seconda batteria, eh, le eliche di ricambio e i vari cavi di alimentazione per caricare la batteria. Poi, Abbiamo il radiocomando, radiocomando secondo me carino per essere un drone di questa fascia di prezzo con un display centrale che ci permette di avere tutti i dati per volare in sicurezza anche se non usiamo lo smartphone, perché ovviamente non siamo obbligati ad utilizzare lo smartphone, eh, se vogliamo lo utilizziamo, altrimenti no. Eh, ovviamente essendo un drone che ha una qualità eh, a livello di fotocamera che tra poco vi dirò... Che tipo di fotocamera monta eh, ovviamente avere lo smartphone vediamo cosa inquadriamo ma possiamo tranquillamente volare senza registrare scattare foto anche senza utilizzare lo smartphone perché abbiamo qua il tasto per scattare e registrare foto la rotella per inclinare il gimbal perché lui è un drone che non ha un gimbal meccanico è stabilizzato solo elettronicamente ma vi spiegherò tra poco quando guarderemo da vicino il drone abbiamo il tasto per per cambiare la velocità del drone perché lui ha più velocità e sempre questo tasto eh, va ad accendere le, le luci sotto per illuminare il terreno nel caso dovessimo volare al buio eh, tra poco però vi faccio vedere tutto questo comparto tecnico del drone poi qua abbiamo il pulsante dell'RTH, quindi per il ritorno a casa qua abbiamo il pulsante che se lo teniamo premuto spegne i motori quindi fa precipitare il drone piuttosto che andare a far male a qualcuno o a fare danni e poi qua abbiamo il tasto di decollo e atterraggio automatico mentre qua da parte abbiamo questo interruttore con gps che possiamo attivare e disattivare sì perché lui ovviamente è dotato di gps eh, però è dotato anche di optical flow quindi è un drone che può volare anche al chiuso senza avere la necessità di eh, avere per forza il gps quindi eh, se lo lasciamo su gps ovviamente al chiuso non ci darà mai la possibilità di decollare perché non aggancerà mai i satelliti quindi potremo andare a disabilitare il gps e potremo volare anche anche in aree eh, dove eh, non abbiamo la possibilità di agganciare i satelliti. Per quanto riguarda invece le batterie, eh, abbiamo eh, due batterie doppia eh, che vanno inserite qua dietro, ma che non sono incluse nella confezione. Poi, qua sopra abbiamo il supporto per lo smartphone, che ovviamente è anche inclinabile un po' verso l'alto. Ci stanno smartphone praticamente di tutte le misure. E poi è rimasto l'ultimo interruttore, che è questo, che è il pulsante d'accensione del controller. Ma adesso andiamo a vedere quello che è il drone. Ecco qua. L hs 720 e eh, come vi ho detto pesa meno di 500 grammi come vedete non ha uh, un gimbal meccanico perché ha una stabilizzazione elettronica e devo dire che funziona davvero bene eh, per chi conosce il marchio mjx eh, secondo me questo drone monta quella stabilizzazione cioè questo drone monta la stessa stabilizzazione mjx che è una stabilizzazione elettronica secondo me eccezionale per eh, i marchi cinesi eh, ovviamente low cost per quanto riguarda appunto la loro fascia di vendita di droni e eh, secondo me qua abbiamo la stessa stabilizzazione elettronica e devo dire che questo ACE funziona davvero davvero bene eh, un'altra cosa che mi ha fatto pensare che questo drone ha molto delle dell'MJX è il fatto che l'applicazione sebbene si chiama in maniera diversa ha la stessa identica interfaccia delle applicazioni MJX e anche i motori a guardarli ricordano molto i motori montati sui droni MJX come vi ho detto abbiamo due batterie una è qua nel drone qua abbiamo i quattro led che ci indicano lo stato della batteria eh, e la nella valigetta quindi abbiamo eh, dichiarati 40 minuti di volo cioè 20 e 20 quindi 20 minuti a batteria e poi qua sotto come vi ho detto abbiamo l'optical flow perché lui è dotato anche di questo sistema e abbiamo i due led qua sotto che possiamo attivare appunto dal radiocomando per illuminare l'area sia per l'optical flow che in fase di atterraggio di decollo con questi led di illuminazione e qua eh, c'è quella cosa che vi dicevo prima la marchiatura c1 eh, non so se la vedete dalla telecamera comunque viene marchiato C1 loro mi hanno detto che è vera eh, altrimenti non potrebbero vendere in Italia su Amazon quindi eh, non lo so ripeto ambasciatore non porta pena io ho solo riportato eh, quindi detto tutto questo eh, direi che però adesso è arrivato il momento di provarlo quindi faremo le solite prove di volo overing vediamo come si comporta in overing poi proveremo a fare un po di giri qua con le, le riprese video e foto perché come vi ho detto secondo me lui è una buona stabilizzazione elettronica anche se non è dotato di gimbal e poi proveremo le rth vediamo come si comporta nel return to home quindi proviamo tutte quelle funzioni principali eh, che rendono un drone più o meno interessante quando lo si va a acquistare, perché se queste cose base non vengono fatte bene, già il drone potrebbe non essere interessante e una cosa che mi stavo dimenticando che sicuramente però è un dettaglio importante è il prezzo eh, lui come vi ho detto è venduto direttamente su amazon però eh, secondo me ha il prezzo un po alto con il coupon sconto che amazon ci fa applicare nella pagina d'acquisto arriviamo intorno ai 330 euro e secondo me il prezzo è un po' alto è vero che ho acquistato su amazon è vero che abbiamo due batterie eh, è vero che appunto acquistandolo su amazon non si può avere gli stessi prezzi che si hanno negli cinesi che ci danno dei prezzi più bassi però con tempi di consegna lunghi se abbiamo problemi tutto un casino nel senso che l'assistenza non c'è tutte queste cose mentre acquistato su amazon ci abbiamo sempre comunque qualcuno che risponde nel caso non risponda direttamente olistone anche se olistone vendendo direttamente su amazon risponderà eh, lei direttamente come marchio eh, però c'è sempre amazon che ci protegge in tutti i nostri tafferugli eh, con i venditori quindi mettendo insieme un po' tutto ovviamente il prezzo eh, diciamo non basso è giustificato per tanti versi appunto poi vendiamo direttamente qua in Italia però secondo me è un pochino alto questa è forse la parte più dolente di questo drone quindi detto tutto questo iniziamo il test di questo Hollystone HS 720 e allora andiamo a connetterci alla rete wifi del drone quindi entriamo in impostazione wifi aspettiamo che venga trovata la rete creata dal drone eccola qua Hollystone Ace quindi ci andiamo a connettere a questa rete wifi Dopodiché usciamo e andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama Ophelia Go, facciamo Enter Device Vediamo che eh, adesso entriamo subito nell'applicazione, vedete che la videocamera sta già inquadrando il landing e vedete che l'interfaccia è praticamente identica a quella dei prodotti MJX. Eh, abbiamo già 13 satelliti e molto veloci nell'agganciare i satelliti, infatti vedete che abbiamo già la barra verde che ci dà la possibilità di decollare. Qua nell'ingranaggio abbiamo tutte le impostazioni, ovviamente andiamo a disfleggare eh, lo sfleghino azzurro ed ecco che abbiamo ovviamente tutto al massimo. Ovviamente calcolate che questa. I droni non possono andare a distanze assurde, anche perché, per eh, normativa, dobbiamo andare al massimo 250 metri, e poi comunque il ritorno video eh, lo andiamo a perdere se andiamo oltre eh, comunque quella distanza, probabilmente lo perdiamo già prima. L'RTH andiamo ad impostare. Eh, Un'altezza di eh, almeno 50 metri, quindi il massimo che ci dà di possibilità, e qua abbiamo impostato tutto. Andiamo nella camera, possiamo scegliere 1080 60 fps o 4K. Qui abbiamo la possibilità di formattare l'SD card, e a questo punto. Eh, siamo pronti a decollare vedete che ha rilevato il punto di decollo quindi ha memorizzato questa posizione quindi ci viene buono per quanto riguarda l'rth e una cosa che volevo fare era calibrare la bussola quindi entriamo in sensor status andiamo a fare calibration quindi ci dà uh, la possibilità di calibrarla. andiamo a far girare il drone in questa posizione adesso andiamo a farlo ruotare in questa posizione Perfetto, abbiamo calibrato la bussola, calibratela sempre perché soprattutto con questi droni low cost, cioè non questi della Holiston in generale, per i droni low cost calibrate sempre la bussola perché è molto importante perché loro eh, vanno spesso eh, in scalibrazione di bussola. Quindi abbiamo 15 satelliti, tutto è pronto, direi che possiamo andare a decollare. Per decollare è semplice, basterà premere una volta il tasto col lucchetto, avviamo i motori e andiamo a cliccare il tasto di decollo. E vedete che tutto in automatico eh, l'overing direi che molto buono perché comunque lui ha l'optical flow eh, ha il gps quindi ha veramente tutto quello che serve per essere un drone di buon livello per quanto riguarda la stabilizzazione di volo quindi l'overing è sicuramente promosso e adesso proviamo a fare un piccolo giro qua e vediamo il suo comportamento questo è il suo comportamento di volo devo dire bello Qua siamo nella modalità quella più lenta che però è quella secondo me che ha più senso perché comunque lui è dotato solo di stabilizzazione elettronica come abbiamo detto quindi non ha senso andare a manetta se eh, dobbiamo fare dei video andiamo a manetta se dobbiamo divertirci altrimenti è sicuramente meglio non andare a manetta. Poi adesso lo facciamo ritornare verso di me siamo così contro sole così siamo contro sole la manetta così vi faccio vedere anche come si comporta la videocamera contro sole che ovviamente fa molta fatica a andare contro sole adesso mi giro da questa parte vado verso eh, i cavalli perché la mia solita location quindi eh, faccio bene o male sempre gli stessi percorsi eh, ricordatevi che eh, avendo la stabilizzazione elettronica eh, il drone ha diciamo appunto una buona resa dal punto di vista dei video se eh, pilotate il drone in maniera fluida il suo punto debole è quando fate virate eh, troppo secche o quando eh, frenate tipo adesso se io lascio freno vedete che ovviamente non c'è la stabilizzazione meccanica del gimbal che ammortizza il movimento del drone quindi eh, la stabilizzazione elettronica funziona bene ma come tutte le stabilizzazioni elettroniche di questi droni, soprattutto low cost, eh, funziona bene quando il drone è fluido nel movimento, quindi quando si viaggia dritti, quando si fa curve abbastanza eh, morbide, quando si vira in maniera brusca o meno. In quel punto la stabilizzazione non riesce a compensare, quindi quel pezzo poi andrà tagliato in fase di editing. Eh, adesso volevo farvi scattare anche qualche foto, quindi come, come abbiamo detto, eh, con la rotella qua del gimbal possiamo andare ad inclinare la videocamera, vedete il movimento della videocamera quindi vado a scattare la foto una l'ho scattata così mi giro da questa parte una più verso di me mi vedete lì in basso piccolissimo vedete che mi centro un po perfetto e foto facciamo ripartire eh, il video e vediamo il suo comportamento eh, ancora un po per quanto riguarda appunto i video come abbiamo detto eh, lui all'RTH, quindi se la batteria si dovesse scaricare fa il ritorno automatico e quando si va a sconnettere fa il ritorno automatico, quindi abbiamo tutte eh, le sicurezze del caso ovviamente. Eh, adesso me ne sono andato molto lontano Siamo ad una distanza di 217 metri E il ritorno video c'è ancora E eh. questo ragazzi eh, non era sottovalutare Perché comunque a 223 metri avere ancora il ritorno video eh, In questi droni low cost è tanta roba Ve lo garantisco non è così scontato eh. Eh, Dal punto di vista del volo È davvero davvero fantastico Perfetto adesso ritorno qua verso di me Eccolo qua, vado ad alzare la telecamera, adesso proviamo eh, quello che è il follow me, perché comunque lui ha il follow me. Eh, quindi seguirà il GPS del, eh, dello smartphone vado in queste impostazioni perché abbiamo il follow me l'orbita e la modalità senza testa queste sono le tre funzioni che ha questo drone è eh, inutile avere mille funzioni inutili nei drone l'ho costato secondo me è meglio averne tre fatte in maniera decente che averne 50.000 inutile qua ne abbiamo tre e ragazzi funzionano dignitosamente quindi vado ad attivare il follow me vado a tirare questo slide e lui adesso ha agganciato il controller, vedete che eh, abbiamo i quadratini azzurri, vuol dire che siamo in modalità follow me. Ovviamente, follow me vuol dire che lui segue questo, eh, non segue il soggetto, quindi non mi tiene inquadrato con la videocamera. Eh, con la videocamera dobbiamo rimanere eh, inquadrati noi. Quindi andrebbe messo ad un'altezza più alta eh, per comunque avere la possibilità di tenermi inquadrato. Quindi eh, in questo momento mi inquadro, ma sono io che mi inquadro e vediamo cosa fa. Eh. vedete che arriva e qua sopra adesso eh, si girerà per seguirmi però sarà sempre un seguirmi ovviamente come abbiamo detto non con la videocamera vado ad alzare la videocamera io perfetto e vediamo se riesco un po ad inquadrarmi adesso lui è girato da quella parte aspettiamo che si gira completamente verso di me ok quindi vado ad alzare la videocamera quadrato però eh? quindi mi sposto di qua adesso vedete che lui si gira perfetto e arriva anche se corro dovrebbe arrivare ovviamente vedete che se corro veloce esco dall'inquadratura perché lui non inquadra il soggetto ma arriva eh? sta arrivando poi se rischiacciamo i quadratini e rischiacciamo il simbolo follow me andiamo a disabilitarlo quindi adesso lui è totalmente ancora nelle nostre mani l'altra funzione è l'orbit quindi andiamo a cliccare su orbit eh, mi allontano perché comunque eh, sono vicino a questa pianta quindi mi allontano eh, di default lui farà un raggio di 5 metri che è possibile andare a modificare nelle impostazioni però è modificabile solo eh, prima del decollo durante il decollo non si può modificare assolutamente nulla quindi mi allontano un po qua vado ad attivare sempre con lo slide e lui vedete che inizia a girare intorno a me guardate che spettacolo nel senso che eh, ovviamente come anche qua la telecamera non tiene inquadrato il soggetto, lui gira intorno al eh, controller e allo smartphone, eh. però vedete come lo fa bene, se vi siete centrati all'inizio, eh, bene o male, lui vi tiene centrati. Eh. Per andare a interromperlo andiamo a cliccare ancora i puntini blu perché comunque lui altrimenti continua a girare all'infinito. E adesso direi che possiamo provare l'RTH, quindi mi allontanerò circa 200 metri e andiamo ad attivare l'RTH. Quindi saliamo di quota, ok siamo a 60 metri d'altezza, ci allontaniamo, arriviamo circa fino a 200 metri e poi proviamo l'RTH e vediamo come si comporta. Eh? 180 il ritorno video è ancora bello fluido guardate come è ancora bello fluido ok siamo a 200 metri vedete quando frenate come la stabilizzazione ovviamente non tiene eh, e andiamo ad attivare l'RTH quindi e vedete che eh, nel display eh, il simbolino dell'RTH è diventato azzurro quindi adesso eh, lui farà tutte le sue code fino a che inizia a ritornare anzi sta già ritornando lo vedo là Perfetto, vediamo il suo comportamento verso il pad. Ovviamente è un, una cosa simbolica. Eh, anche se arriva qua, qua, lì va sempre bene. Eh, questo solo per dimostrare quanto eh, è preciso un drone low cost nel ritorno a casa nell'area di decollo, che è la cosa importante. Allora non so bene dove sia perché c'è il sole contro noi, proprio sopra di me, vediamo potrebbe essere interessante. Per andare a interrompere l'RTH basterà andare a cliccare il simbolo dell'RTH quindi andrete ad interromperlo, quindi nel caso stia atterrando magari in un'area che non è perfetta per l'atterraggio potete interromperlo quindi vediamo dov'è, è qua sopra, vado ad abbassare la videocamera e così magari abbiamo un riferimento verso il pad inquadrato dalla videocamera perfetto ci siamo, vediamo sta arrivando qua, eh. eccolo qua, vado ad interromperlo, l'ho interrotto, è qua, scendo io manualmente giusto per dare un rapporto alla distanza, allora lui è lì e il pad è qui, quindi c'è più o meno, vediamo, eh. uno, eh, meno di due metri, c'è meno di due metri, quindi secondo me è più che ottimo per eh, appunto avere un RTH di sicurezza è una cosa che ragazzi guardate quanta batteria abbiamo ancora ancora tantissima eh? e ho volato davvero tanto perché ovviamente voi eh, non avete visto i pezzi che ho tagliato dove magari mi sono impappinato a parlare quindi ho dovuto ripetere quello che dicevo e eh, ragazzi secondo me a 20 minuti ci arriva davvero eh? tanta tanta roba eh, calcolando che ne abbiamo pure due di batterie secondo me 40 minuti li abbiamo tutti tutti eh davvero tanta roba complimenti eh, per quanto riguarda il consumo della batteria quindi adesso atterraggio classico comportamento alla MJX questo tipo di atterraggio MJX fa sempre così a terra si rialza e poi a terra eh, quindi ha davvero eh, tanto di MJX secondo me eh, ha quasi tutto di MJX però il risultato dal punto di vista finale delle prestazioni è sicuramente tanta tanta roba un comportamento ottimo in tutto avete visto veramente veramente impeccabile quindi ragazzi cosa dire di questo holly hs 720 e che è un drone secondo me molto molto sicuro in tutto vola benissimo avete visto un comportamento ottimo preciso quindi non fa mai cose strane l'rth ottimo comunque un paio di metri dal pad ed era a 200 metri di distanza 70 metri d'altezza e anche la batteria pazzesca guardate abbiamo ancora tre tacchette su 4 quindi mh, Davvero incredibile, ho volato un sacco di minuti. Secondo me ne fa anche di più di 20 di minuti. La stabilizzazione avete visto in 4K a 30 fps è buona quando il drone, ovviamente, non fa cose assurde dal punto di vista dei movimenti. Ma questa è eh, con la stabilizzazione elettronica. È così: nel senso finché si vola bene se la stabilizzazione è buona, le immagini sono buone. però quando ovviamente si fa frenate brusche, accelerate brusche o virate brusche, eh, lì quel pezzo lì è da tagliare. Ma quello è eh, impossibile ovviare a, eh, diciamo, quelle situazioni. Con una stabilizzazione elettronica, soprattutto di un drone low cost, che comunque è davvero ottima a mio parere. Sapete che è anche abbastanza silenzioso, per comunque le dimensioni del drone: per essere un drone importante, devo dire che è anche abbastanza silenzioso quando si è a 30 metri, praticamente non si sente nemmeno volare. E quindi ragazzi, nel complesso rimane davvero un ottimo ottimo prodotto. L'unica pecca rimane il prezzo, secondo me è un po' alto per quello che è comunque la fascia eh, low cost che dovrebbe essere per questi marchi eh, rimane eh, diciamo un po' penalizzante eh, per questo drone che sicuramente è molto molto valido eh, poi come vi ho detto acquistato su Amazon acquista ancora più valore per tutte le sicurezze, sia pre-vendita che post-vendita, però sicuramente qualcosina in meno sul prezzo gli darebbe quel plus in più per essere un drone davvero ottimo acquistato appunto su Amazon e non negli store cinesi quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione e le mie opinioni riguardante questo Hollystone HS 720E vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tantissime cose interessanti tantissimi spoiler eh, delle location dove vado a far volare i droni e dei prodotti che arriveranno qua eh, sul canale youtube sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon scontri riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, anche di lui se ci saranno dei coupon scontri rilasciati da Holly Stone. Eh, li troverete sicuramente eh, nel mio canale Telegram. Offerte ma anche qua sotto in descrizione. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video. Un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao, e al prossimo video.